Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. Oggi parliamo di landing page. Che cosa sono le landing page? tradotto dall'inglese significa pagine di atterraggio quindi delle pagine web dove l'utente che noi cerchiamo di far arrivare deve compiere una specificazione Potremmo per esempio suddividere le landing page in tre categorie ma prima di proseguire voglio dirti due cose la prima è che se vuoi richiedere la nostra ora di consulenza gratuita qua sotto in descrizione trovi un link per farlo la seconda è che se vuoi continuare a seguirci non devi far altro che iscriverti al canale e cliccare sulla campanella in linea in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ma dicevamo la landing page può essere suddivisa in tre tipologie di pagine. La prima è la reference page, cioè la pagina nella quale arriva il nostro utente e noi diamo delle informazioni specifiche sul nostro prodotto e sul nostro servizio. E quindi l'obiettivo di questa pagina è un obiettivo prettamente informativo di chiarificazione. La seconda tipologia di landing page viene definita squeeze page, dall'inglese squeeze che significa appunto spread si tratta di quelle pagine appositamente costruite per acquisire i dati di contatto e quindi i lead dei potenziali clienti, l'iscrizione alla newsletter, far scaricare un contenuto gratuito come può essere un ebook o un coupon, quindi tutte quelle pagine nelle quali l'utente viene richiesto sostanzialmente mail o un numero di telefono. La terza tipologia di landing page, forse quella più famosa, è la sales page, cioè la pagina di vendita, la pagina nella quale noi costruiamo una comunicazione che ha come obiettivo quello di portare l'utente alla conversione quindi all'acquisto al pagamento. Ma che c'è tra una landing page e una classica pagina normale di un sito internet? Beh, diciamo che la landing page in qualche modo ha una struttura blindata. Si dice che l'utente che entra nella landing page deve rimanere lì, non deve poter fare altro. Quindi sono delle pagine chiuse, delle pagine nelle quali normalmente si arriva in che modo? O attraverso delle campagne pubblicitarie su Facebook dove appunto cliccando sull'annuncio sponsorizzato su Facebook o di Instagram si finisce su una pagina che è correlata all'annuncio che avevamo visto oppure attraverso sempre degli annunci o delle pagine posizionate su Google per gli utenti che stanno facendo determinate ricerche e finiscono su delle pagine che sono proprio in perfetta linea rispetto alla ricerca e alla domanda che stavano appunto ponendo al motore di ricerca. La caratteristica della landing page quindi è che una volta che l'utente atterra su questa pagina appunto pagina di atterraggio deve essere costruita e pensata proprio per portare l'utente a fare l'azione che vogliamo che sia una pagina informativa che sia una pagina di raccolta dati una pagina di vendita. La pagina deve essere progettata in maniera semplice e chiara, non deve dare distrazioni. L'utente deve essere condotto passo passo a fare quello che noi vogliamo. Deve essere una pagina adattata ai dispositivi smartphone deve essere una pagina veloce nel caricamento deve essere una pagina con contenuti chiari e precisi. Ecco quindi che la landing page diventa un elemento fondamentale all'interno di una strategia di marketing proprio perché gli annunci pubblicitari porteranno poi un utente in una pagina dedicata e non genericamente nel sito internet che può essere troppo dispersivo e addirittura può portare l'utente a navigare eh, al di là di quello che era il nostro obiettivo perché magari incuriosito può cliccare su un'altra eh, parte del, del nostro sito su un punto pulsante, su un bottone, su una voce menu e andare via dalla nostra pagina. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividilo e se vuoi richiedere la nostra ora di consulenza gratuita magari per creare la tua landing page non ti resta che cliccare sul link qua sotto in descrizione. Se vuoi continuare a seguirci invece come sempre ti rinnovo l'invito ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Ciao e alla prossima!